La professionalità dell'instructional designer ruota attorno a quattro aree, l'analisi dei bisogni formativi, la progettazione del corso, lo sviluppo del materiale didattico e la strutturazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione. In sostanza, l'instructional designer dovrebbe avere un ruolo chiave prima, durante e dopo l'intervento di formazione.